Mi scrive una donna di 34 anni che da circa un anno ha iniziato una relazione con Paolo di 41 anni e mi spiega che dopo poco che era iniziata la loro relazione eh, lui ha dovuto trasferirsi per motivi di lavoro a circa tre ore di macchina di distanza e da lì quindi sono iniziate un po' di difficoltà per la distanza, per il fatto che lei andava a trovarlo fondamentalmente nei fine settimana e poi ha iniziato a rimanere da lui per più giorni o anche per settimane in questo mi dice ogni volta che ci vedevamo o che stavamo insieme comunque c'era molta passione la sessualità andava molto bene lui è molto affettuoso anche se è un noto seduttore a quanto pare quindi ogni tanto c'erano un po di sguardi comunque delle attenzioni con altre persone visto che poi dice lui è un uomo molto bello e contemporaneamente però dice tutta questa passione era spesso stemperata poi da delle frasi come il poi tutto finisce io dopo un po mi stanco mi, mi annoio cioè questo mi stufo presto poi stonava un po con tutto il suo desiderio di famiglia di coppia di relazione e su questo mi dice poi eh, dopo un po che quindi la convivenza e vedersi più spesso andava avanti è iniziata a venir meno l'elezione durante le occasioni in cui c'era possibilità di avere rapporti sessuali lui non riusciva più poi a consumare questi rapporti e lei dice non, me, non capisco bene se si tratti di una questione di desiderio di erezione se forse lui abbia paura di impegnarsi se io gli stia chiedendo troppo e contemporaneamente dice forse lui mi vede un po troppo come una brava ragazza io gli ho anche proposto magari di prenderci una pausa di interrompere un attimo le relazioni andare più piano però lui dice che questo non serve e quindi mi chiede complessivamente cosa sta succedendo un attimo come si può affrontare una situazione simile e la prima cosa quindi che va notato è che quindi già qui è stato fatto tanto no era stato tanti tentativi tante dialogo eh, sono argomenti che sono stati si è provato comunque a sviscerare e poi ci siamo un po' bloccati però in tutto questo Forse la prima distinzione importante che mi viene da dire è proprio nel distinguere tra se questo si tratti di un problema di desiderio o piuttosto di un problema legato all'erezione. Perché le due cose possono essere anche andare di pari passo, ma tendenzialmente o è una o è l'altra. Cioè se si tratta di un problema legato al desiderio, poi il desiderio quindi comprensibilmente inibisce l'erezione, la mancanza di desiderio inibisce l'erezione. Diversamente potrebbe essere che lui ha assolutamente voglia di far sesso, il desiderio sessuale e nonostante ciò qualcosa di emotivo si innesca all'interno del momento intimo e questo fa sì che si inneschi quindi il problema del disturbo d'erezione. Di su queste due, tracciando che quindi io poi rispondo soltanto per quello che mi è stato scritto, però per quello che mi viene scritto, mi viene da pensare che sia più un problema di erezione che non di desiderio, perché sennò l'aspetto del voler costruire una famiglia, del volersi impegnare, del... Sembra, un po', mm, sembra un po' in contrasto no? con l'idea, con il fatto che non ci sia desiderio ad avere rapporti sessuali. E questo però sarebbe la prima cosa da provare a capire. Cioè se, se Paolo in tutto questo ha davvero un problema legato al desiderio in cui ha sempre bisogno di una persona nuova oppure se stiamo parlando del fatto che dopo un po che lui inizia a legarsi a una persona si innesca qualcos'altro che crea un problema e non è quindi solo paura dell'impegno è una difficoltà a gestire la propria emotività anche perché noi poi in tutto questo eh, la persona che mi fa la domanda conosce paolo da circa un anno e mi dice che prima ci sono stati dei rapporti magari più brevi, no? Le relazioni tendenzialmente poco durature e non sappiamo avere il motivo di questa cosa è possibile che questa difficoltà di cui stiamo parlando magari si sia presentata nelle altre relazioni e che Paolo dopo un po' sia sempre scappato o che le partner magari siano scappate è possibile quindi che ci sia tutta una storia dietro che noi non sappiamo e che Paolo forse si eh, tiene ben lontano dal da raccontare tutto quello che sta succedendo, creando ulteriore confusione quindi forse compromettendo la relazione attuale, perché se Paolo spiegasse meglio cosa sta succedendo le cose andrebbero molto meglio. Infatti passando a un altro aspetto del discorso è possibile che eh, sia più probabile quindi che ci sia un disturbo di elezione e soprattutto che Paolo forse abbia una difficoltà a gestire le proprie emozioni. La sequenza potrebbe essere quindi che la relazione quindi andando a convivere è diventata più impegnativa lui si è legato di più nel rapporto di coppia questo legarsi di più ha fatto sì che il suo modo di ragionare sulla relazione di coppia non diventasse un ragionare su una persona qualunque ma proprio su questa persona che mi fa la domanda e iniziare ad affezionarsi forse abbia innescato in lui tutta una serie di pensieri su cosa lui sente di dover fare per le persone a cui tiene, e che questo possa avere un valore emotivo molto intenso di un'emotività che lui non riesce a gestire e che quindi si ripresenta all'interno della sessualità come quello che è la base per un problema di reazione. Sia chiaro quindi, il problema non è legarsi di più, il problema è non saper gestire l'emotività nei rapporti intimi. E quindi, in tutto questo... Eh, e sarebbe coerente con il suo dire di volersi impegnare in modo serio per un rapporto di coppia e un progetto familiare quello che mi sento di dire è visto che nella domanda mi si faceva presente che è stato proposto di chiudere la relazione e paolo in questo ha detto no non preferisco di no eh, mi verrebbe da dire che assolutamente sono d'accordo con paolo cioè quando ci si lascia la pausa è che è una cosa di cui alcune volte si parla la pausa non è tanto una soluzione per poi magari ci rimetteremo insieme cioè se ci si lascia ci si lascia con l'idea di non tornare insieme e poi eventualmente può, tutto può capitare ci mancherebbe ma lasciarsi non è un buon modo per affrontare le difficoltà di coppia le difficoltà di coppia si affrontano insieme ognuno nel rispetto dei propri bisogni delle proprie necessità e nel dialogo con l'altro per collaborare, per farsi entrambi carico delle difficoltà. In questo caso quindi la persona che mi scrive la domanda non può farsi carico del problema di erezione del suo partner ma può aiutarlo. Può aiutarlo creando il contesto più leggero e semplice, no? facilitandogli un po' il lavoro che però poi è un lavoro che lui deve fare. Se si potesse fare una metafora su questo potrebbe essere il modo di tifare per una squadra amatoriale, no? Che tanto non è che ci si aspetta che vinca, però perlomeno che si impegni, che si impegni in modo costruttivo per portarla a casa la partita. E anche in questo, quindi, sarebbe necessario che Paolo provasse a affrontare il problema invece che non evitarlo, invece che non, magari tradendo, per cercare un'altra relazione che magari dia delle conferme sul fatto che la sua reazione funzioni, anche perché glielo dico anche tranquillamente io è molto probabile che Paolo se tradisse riuscirebbe ad avere un'erezione con un'altra partner finché non si affeziona a quest'altra persona e quindi que a quel punto poi a un certo punto perderebbe l'erezione anche con quell'altra partner è possibile che questo sia un problema che Paolo si porta avanti da tempo Paolo fino a 41 anni è possibile che questa sia la prima relazione impegnata che, che, che vive o che comunque ogni volta che si è presentato in una situazione simile poi magari si è stata compromessa da questo problema che lui non ha mai affrontato e in questo senso affrontare insieme la difficoltà può essere un ottimo modo per lavorare come coppia per stare insieme in questa difficoltà ma se lui decide di non affrontarla se lui non è pronto se lui non si vuole impegnare non tanto nello stare insieme ma nello stare insieme bene allora quello può essere un buon motivo per lasciarsi e su questo è Paolo che è importante che trovi lo spazio per chiedere aiuto così da poter iniziare a migliorare e lei in questo invece non può fare altro che cercare di creare il contesto migliore perché lui possa chiedere aiuto che poi però è una cosa che deve far lui su questo lui forse non lo fa, evita, forse scappa in altre relazioni e finché lui scappa non è giusto rincorrerlo, non si può imporre a qualcuno di prendersi cura di se stesso, glielo si può soltanto caldamente consigliare e poi sperare che le persone si facciano del bene piuttosto che autodistruggersi, su questo quindi appunto chiedere aiuto è sempre e rimane il primo passo per migliorare.